Oggi lo ignoro tutto il giorno. Così capirà che sono arrabbiata con lui. Dai, dai. Oh, che bella giornata di relax ma allora ma come te lo devo far capire che sono arrabbiata oggi ma porca miseria, lo sapevo sì e non mi chiedi neanche il motivo no perché così rimani arrabbiata anche domani